Grazie per essere a abbassato la mascherina perché si capisce un po' meglio, siamo a distanze di sicurezza. Eh, benvenuti, io mi chiamo Onnis, sono il commissario COVID della regione Umbria, eh, c'è qui con me la dottoressa Ronaldo Vatigi eh, che non si occupa e lavora nel settore sociale. Della, della regione, eh, per lo scasso vicini, per la task force per il coronavirus. Allora abbiamo mh, immaginato di organizzare questi incontri per uh, condividere con voi la preoccupazione per quello che sta succedendo, voi siete certamente informati eh, su quello che sta succedendo oggi diciamo in, in tutta Europa. Fondamentalmente, no. lasciamo il mondo, lasciamo l'America Latina, lasciamo gli Stati Uniti, stiamo vivendo una realtà storicamente diversa rispetto a noi per quanto riguarda l'emergenza da Covid. Ma cosa sta succedendo in questo momento? Sta succedendo che c'è una ripresa, dopo un periodo di relativa tranquillità, c'è una ripresa delle, eh, circolazione, della circolazione del virus, del coronavirus in questo momento con alcune caratteristiche particolari rispetto, rispetto a quello che abbiamo visto nel mese di marzo nel mese di marzo, aprile insomma durante la prima fase del, del lockdown per questo problema eh, cosa sta succedendo di nuovo? N intanto che eh, si sta manifestando questo problema in persone giovani molto più giovani di quanto non succedesse nella prima fase. Oggi abbiamo un'età media che è molto più bassa. La circolazione del virus è legata ai movimenti delle persone che hanno caratterizzato l'estate il periodo delle ferie, ai movimenti turistici delle persone che dall'Umbria sono andate a fare le loro vacanze o hanno raggiunto le loro famiglie nei paesi di provenienza. Abbiamo sotto attenzione in maniera particolare, eh, oggetto di un eh, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, eh, le provenienze di alcuni paesi, la Grecia, Malta, la Croazia e la Spagna, che sono i paesi dove si stanno registrando le, le crescite più importanti della, del fenomeno, per cui noi stiamo, eh, controllando fin dove possiamo tutti gli arrivi diretti da questi paesi, stiamo controllando i passeggeri da Malta, dei voli aerei che arrivano da Malta a Perugia, ma stiamo controllando anche i voli da alcuni altri paesi, l'Albania per esempio. Giusto per darvi un'idea, nella verifica, la penultima verifica che abbiamo fatto su 88 passeggeri che sono sbarcati dall'Albania abbiamo trovato 5 positivi. Questo ha significato mettere sotto controllo per ciascuno di questi cinque positivi tutti i passeggeri che hanno viaggiato vicini ai casi accertati. Quindi abbiamo praticamente una ventina di persone di quel volo sotto controllo e in, in, in isolamento o comunque sotto controllo come contatti diretti. Eh, quindi l'incontro con le comunità di, eh, straniere presenti da noi, che vivono, che operano, che lavorano stabilmente, che hanno, come dire, eh, che sono riferimento per gruppi di popolazione importanti, ci sembrava una, una delle cose da fare. Per fare che cosa? Intanto per condividere con voi questa preoccupazione, cioè il fatto che bisogna prestare un'attenzione ancora formidabile rispetto al fatto che il virus possa circolare, se il virus entra nelle vostre comunità, se entra attraverso passaggi, rientri o situazioni comunque di un'infezione che considerate in questo momento è in gran parte dei casi in assenza di sintomi, cioè in questo momento i casi positivi che noi stiamo rilevando sono per la maggior parte senza nessun sintomo particolare. Quindi mentre fino a qualche mese fa avevamo come riferimento la tosse, raffreddore, insomma sintomi di questo genere, adesso mh, non basta più, quindi dobbiamo assolutamente stare molto attenti da questo punto di vista. Eh, considerate che in questi giorni si aggiunge a, alla circolazione in condizioni, chiamiamole normali, la riapertura delle scuole. Beh, voi avete figli, avete bambini, avete probabilmente parenti, conoscenti, nelle vostre comunità ci saranno persone che lavorano nelle scuole o che frequentano le scuole. Noi abbiamo iniziato oggi i controlli con un test sirologico su tutti gli insegnanti delle scuole pubbliche e paritarie e degli asili nido. Sono invitati volontariamente gli insegnanti e il personale delle scuole, anche il personale amministrativo a fare questo test, nel caso in cui risultasse dal test serologico una positività saranno queste persone sottoposte a tampone, insomma stiamo cercando di mettere sotto protezione le scuole. E ovviamente il messaggio che può passare attraverso di voi, che siete il punto di riferimento per una comunità importante, per una comunità sensibile certamente a questi problemi, della protezione delle comunità stesse, eh, ci sembrava importante. Quindi quello che noi vi chiederemo è attenzione negli assembramenti, nei luoghi di culto, nelle vostre cerimonie, nei vostri, negli incontri, nei vostri incontri di comunità che saranno di diverso tipo e di diversa natura. Attenzione, stiamo attenti, le tre misure fondamentali, lavarsi le mani, il distanziamento, le mascherine, non le possiamo abbandonare ancora. Eh, cercare di fare in modo che non si creino assembramenti anche di, eh, a, a festeggiare. Noi abbiamo visto situazioni nelle quali eh, sono partiti son partite problemi. Manca, però questa è la traduzione, sì, sì. è dove sono partite dei, dei, dei cluster, come li chiamiamo, cioè dei gruppi di persone malate, magari conseguenti a cerimonie, il funerale piuttosto che il pranzo, il festeggiamento, il compleanno, eh, insomma, sono tutte situazioni che in qualche modo sono, possono essere fonte di una diffusione del virus. E questo discorso non è un discorso che varrà per i prossimi giorni o per le prossime settimane, credo che dobbiamo provare a utilizzare dei comportamenti in maniera stabile fino a che non avremo gli strumenti per controllare questa situazione. E gli strumenti saranno fondamentalmente il vaccino, il vaccino che arriverà, qualcuno dice, è tra i più ottimisti, entro la fine dell'anno. C'è un altro passaggio precedente alla disponibilità del vaccino per il Covid, che è quello della vaccinazione contro l'influenza che si potrà cominciare a fare dal mese di ottobre, è importante l'adesione e l'effettuazione la, eh, del vaccino contro l'influenza perché ci permette di sgombrare il campo da alcuni elementi di confusione. Se, noi abbiamo, se il problema diventa ancora importante, abbiamo persone vaccinate, abbiamo molte persone vaccinate che quindi non svilupperanno l'influenza o la svilupperanno in maniera semplice, saremmo orientati in maniera molto più precisa rispetto ad una possibile diagnosi di Covid. Un, una sintomatologia che insorga in persone e in una comunità vaccinata contro l'influenza è molto più probabilmente da riferire a un'infezione da Covid piuttosto che all'influenza. Quindi ecco questo è un altro, un altro passaggio importante. Noi abbiamo provato a mettere in moto anche una, una campagna di informazione, abbiamo questi li confezioneremo in questa forma, adesso vedete il testo che andrà su un, su, su un formato di questo genere, ve lo facciamo girare anche per, perché voi ci diate i suggerimenti se questa informazione vi sembra sufficiente, vi sembra chiara, vi sembra esaustiva, se ci sono delle modifiche da fare ditecelo e sarà davvero l'opportunità per migliorare anche i messaggi che stiamo, che stiamo mandando. Questo è un messaggio che raccomanda a comportamenti e che dà dei punti di riferimento nel caso in cui ci siano segnalazioni da fare, il primo riferimento per tutti quanti noi è il nostro medico di famiglia, quindi laddove ci siano problemi mi raccomando segnalare immediatamente la, la, la, la sussistenza di sintomi oppure contatti, eh, noi stiamo cercando di controllare il più possibile tutto quello che eh, veniamo ad osservare. Ora nei giornali di questi giorni si sta parlando molto di questo fatto, di questa educatrice, di questo eh, centro per eh, estivo di Pila. No? Ecco, c'è un'educatrice che è risultata positiva, ha contagiato altre tre persone della sua famiglia, noi abbiamo fatto i controlli su tutti i bambini che hanno avuto contatti, per fortuna tutti negativi, Ecco, questo è il livello di attenzione che dobbiamo, che dobbiamo dedicare. Nel momento in cui ci sia un problema, un sospetto, un caso positivo accertato, quello che noi facciamo è controllare tutti i contatti diretti che i casi positivi hanno avuto e provare a mettere appunto, sotto protezione le comunità. In questo caso una comunità di bambini e dei colleghi di, di lavoro di questa, di questa ragazza. Eh, stiamo facendo questo lavoro negli ospedali stiamo facendo questo lavoro nelle comunità, nelle comunità è molto importante, io non so quali sia l'organizzazione della vostra vita comunitaria, con le vostre, però state attenti, vi do degli esempi, quello che è successo con i frati di Assisi, non so se avete avuto modo di leggere, è partito tutto, sembrerebbe, da due genitori francesi di un novizio, che erano positivi, e da lì è partita una serie di eh, contagi. Noi Abbiamo avuto 19 persone in tutto, 14 novizi, quindi 14 frati giovani e 5 frati della comunità. Beh, questo per darvi l'idea di come nelle comunità dove i contatti sono frequenti, dove i momenti comunitari, il pranzo piuttosto che, piuttosto che eh, la preghiera, piuttosto che situazioni di questo tipo, scusate, mando un messaggio? Eh, piuttosto che in ecco, momenti conviviali, chiedo scusa, la posso, la posso richiamare tra qualche minuto, la chiamo io tra qualche minuto, grazie. grazie. Eh, eh, quindi dicevo, tutte queste situazioni necessitano di un'attenzione particolare e particolarissima. Quindi l'idea è prendete atto dei contatti da prendere, non sottovalutate il problema, se avete sospetti e se avete dubbi o perplessità sentite il vostro medico di fiducia che vi indirizzerà nella maniera migliore, c'è un numero verde, un numero di telefono che è segnato in quella nota che può essere contattato per ogni, per ogni informazione. Noi siamo qui, evidentemente il settore della, della dottoressa Bigi e del dottor Vestrelli sono a vostra disposizione per qualunque necessità e di informazione o di contatto o di approfondimento che riteniate, che riteniate opportuno, però ecco, passate questo messaggio nei luoghi nei vostri luoghi comunitari, io li chiamo così semplicemente, mi viene da pensare alle celebrazioni in moschea, ma anche a tutti quei momenti di incontro, anche al di fuori dei momenti di preghiera che può essere importante eh, gestire. Noi abbiamo fatto un incontro con altre persone alcuni giorni fa, loro ci hanno rassicurato che la vita in moschea è regolata da, dall'uso delle misure di sicurezza, tappettino personale, eh, uso di mascherina, distanziamento, lavaggio delle mani, ecco queste sono le misure fondamentali da non dimenticare. Tutti i controlli che riuscite a fare anche nei luoghi di assembramento rispetto all'uso di queste misure assolutamente, assolutamente da fare. Non permettete che si faccia quello che sto facendo io adesso, quello di abbassare la mascherina ma l'ho fatto a distanza di sicurezza per potervi parlare in maniera in maniera più chiara, sarà perché io ho problemi, quando uno che parla con la mascherina io ho problemi, poi magari parlate in umbro io non sono umbro e quindi faccio fatica anche a, a cogliere una serie di cose. Quindi ecco, questo era il messaggio che vi volevamo dare, chiedervi, facciamo un'alleanza una, un sotto questo profilo, noi ci mettiamo a vostra disposizione, eh, voi siate eh, attenti, accorti, sensibili rispetto a, alla, a ciò che che vi stiamo dicendo, perché poi ripeto è una misura di protezione per tutti noi, è una misura di protezione fondamentale per le nostre comunità, per i nostri anziani per i nostri bambini per tutte le persone e tutti i nostri, eh, i nostri compagni fratelli come, come li volete individuare come li volete chiamare ecco io qui finirei, vi sentirei se avete eh, dubbi, perplessità suggerimenti eh, esistono mh, nei rapporti eh, tra eh, come dire, culture diverse, no? esistono probabilmente dei modi di far passare messaggi e informazioni che vanno eh, confezionati su misura. Se c'è qualche modo mh, che può essere eh, più utile e più facile per far passare il messaggio anche attraverso le vostre comunità che possiamo mettere su insieme, diteci. Cioè, eh, è un po il messaggio e lo scopo di questa riunione vi sentirei per le considerazioni suggerimenti che vorrete fare niente da aggiungere solo che abbiamo notato anche una grande preoccupazione anche nella nostra comunità abbiamo notato questo anche nella frequenza del islamici diciamo un numero molto bassissimo eh, noi responsabili anche l'apertura è molto limitata anzi eh, alcuni incontri sono saltati che non possiamo non possiamo aprire anche per motivi di lavoro ora anche diciamo la durata è molto eh, limitata Cerchiamo più possibile, non cerchiamo, stiamo proprio rispettando diciamo, il distanziamento, l'uso della mascherina, come ha detto anche il tappetino, diciamo, il disinfettante all'intenso diciamo, del centro L'unico, Non dico l'assembramento, ma nel rispetto sarebbe diciamo, l'incontro del venerdì, quello sì, però sempre nel rispetto al distanziamento e al numero delle persone che possono entrare. Le attività sono molto limitate, diciamo, tutte le attività che noi siamo abituati a fare durante l'anno sono tutte limitate. Ecco, per esempio, dove avete la possibilità di celebrare i vostri riti all'aperto no, sarebbe ah, assolutamente sì, meglio, sì. No? Quindi purtroppo... piuttosto che in ambienti chiusi mi, mi rendo conto che non è, non è facile. No, per, per alcuni che hanno lo spazio eh, privato lo possono fare, alcuni mm -hmm. purtroppo non li hanno. Nel caso nostro, per, per mm -hmm. esempio, non abbiamo lo spazio mm -hmm. all'aperto, mm -hmm. perciò possiamo cercate per di... limitare soltanto quello spazio per quello che mm -hmm. abbiamo attenzione. Quindi cercate di limitare il numero sì, delle sì, presenze. Sì. Purtroppo mm -hmm. anche ultimamente il venerdì alcune persone hanno dovuto. A casa per me, non c'è la... la possibilità sì posso... in realtà sono son due gli ambiti su cui possiamo lavorare uno è quello della prevenzione che è quello di cui stiamo parlando e l'altro è quello del controllo e del monitoraggio e dell'attenzione rispetto all'insorgenza di situazioni particolari quindi tutte e due le cose se una persona eh, della vostra comunità sviluppasse dei sintomi anche se ripeto non è non è indispensabile che ci siano i sintomi perché ci sia il problema, sviluppasse dei sintomi immediatamente a casa, isolato, senza contatti con le persone che gli stanno vicini e sentire immediatamente il proprio medico. A questo punto, se necessario, noi interveniamo per fare gli accertamenti, per fare il tampone, eh, eh, per... Come dire, rassicurare insomma, e prenderci in carico anche le diverse situazioni che si possono verificare. Allora, so, mi chiamo Shafiq, sono presidente della Federazione regionale islamica di Munisia e il presidente del centro islamico di Munisia. Un eh, oh, condivido col fratello Khalid, presidente dell'associazione di Marciano, che possiamo dire che la nostra comunità è stata in grado di gestire eh, e capire anche la gravità delle del crisi. Quando abbiamo voluto chiudere abbiamo chiuso tutti i nostri centri islamici, anche la riapertura è stata comunque anche graduale, uh, ogni moschea dipende dalla sua uh, disponibilità e la, uh, diciamo, la sua disponibilità. Anche, però adesso io, perché visto che adesso parliamo delle scuole, perché tra la nostra diciamo, la principale attività nostra, che eh, insegnare la lingua madre dei nostre, della, de, de, delle nostre provenienze. Questo magari ci dobbiamo capire, sì, perché alcune moschee si possono anche farlo, e dobbiamo capire la situazione di come viene scritta questa, o magari questo anno lo dobbiamo lasciare perdere, perché quindi questo sarà un problema che anche per... non so se è stato il caso di vederla, però... Eh, un caso che magari alcuni moschei lo faranno, quindi questo dobbiamo essere molto eh, attenti, anche magari alcuni moschei che non ci sono stati con noi oggi. Quindi questa è la mia preoccupazione di questo, come viene gestita eh, l'insegnamento della lingua madre in Aria proprio eh, in questa fase... Del... Posso? Sì, sì, sì, certo. Allora, uh, Shafiq, ci conosciamo sì, da sì, tre anni. Sì. <ride> Le precauzioni da prendere eh, sono quelle che ricordava il dottor Onnis, per qualsiasi tipo di incontro comunitario, quindi che sia eh, di preghiera o che sia di insegnamento della lingua madre vale la stessa cosa, anzi direi di più, a maggior ragione lì ci sono per lo più bambini. Sì. E quindi eh, io in questo momento vi consiglierei di eh, o farlo a distanza ma, ma magari questo può essere difficile eh, oppure di sospendere per un po' oppure di fare delle classi minime cioè eh, non possiamo rispondervi se l'ambiente è piccolo se è una stanza è ovvio che in questa situazione più di tre bambini e l'insegnante non c'è, eh, li dovete mettere insieme perché poi i bambini si muovono, no? quindi ci sono questi che sono le, eh, gli accorgimenti che valgono per qualsiasi tipo di eh, incontro. Per quanto riguarda, uh, invece, l'abbiamo insieme al dottor Onnis suggerito anche in precedenti incontri per la preghiera, oltre a tappetino proprio, eccetera, ma, uh, disinfezione delle mani, mascherina completamente, completamente tirata su e non come questo signore, perché questo può essere un uh, motivo di veicolo. Eh? Anch'io lo faccio a volte perché capisco che... Eh, quindi no, eh, però no, non va bene. Nella preghiera obbligate di, eh, a, i fratelli a stare con, anche con il naso coperto. E, e poi gli incontri di preghiera abbiamo suggerito, vi dicevo, di registrare anche le presenze. Cioè la preghiera del venerdì 27... Uh, fate dei, uh, dei fogli in cui registrate nome, cognome e numero di telefono in modo che se nella comunità dovessero esserci delle situazioni particolari voi sapete che quel giorno in preghiera c'erano tutte quelle persone eh? cosa che diversamente non potreste ricordarvi guardate un po' quello che abbiamo fatto con questo foglio se venisse fuori che uno di noi è positivo, beh, noi diremo chi che è che ha avuto contatti con questa persona e qui sappiamo che quanti siamo e come siamo, no? quindi questo mi pare importante, mi dimenticavo di raccomandarlo, appunto, registrate nei momenti di assembramento, chiamiamoli così, o di riunione, registrate le presenze, poi lo tenete voi questo, non è certamente una, una notizia che noi vogliamo, salvo che... Quello che succede, è che vi dicevo prima, per i viaggi aerei, se io so che Antonio Onnis scende da un volo da Malta o scende da un volo dalla Croazia è positivo, la prima cosa che faccio è, chi c'era seduto a fianco in aereo nella fila dietro e nella fila davanti è quello che noi stiamo facendo in questo momento. Altra, altra raccomandazione, voi eh, avete una, un, un culto, la, la, la religione islamica è una religione che sparsa in tutto il pianeta, quindi attenzione ai rientri dei vostri fratelli che vengono da questi paesi, no? dalla Croazia piuttosto che dall'Albania, piuttosto che da paesi che sono interessati da, in questo momento da questo problema, quindi la raccomandazione è anche tra voi stai tornando da uno di questi paesi, non è un atto di furbizia quello di non fare il tampone, ma è un atto che mette a rischio te e le persone che ti stanno vicine. Quindi è un obbligo civile e un obbligo morale, secondo me anche un obbligo religioso, qualunque sia la religione di ciascuno di noi, quella di sottoporsi a questo tipo di controlli. Quindi se anche, anche oltre questi quattro paesi, per esempio altri paesi che sono interessati da questo problema, lo stiamo vedendo questi giorni, la Francia, eh, Oggi la Francia è un paese che sta soffrendo moltissimo, l'Inghilterra sta soffrendo moltissimo, la Macedonia sta soffrendo moltissimo, in generale i paesi, paesi dell'est, no? l'Albania che pure non è tra i quattro paesi per cui è obbligatorio fare il tampone, ma che noi stiamo controllando per le ragioni che vi dicevo prima. Quindi se tra i vostri fratelli ci sono persone che sono rientrate a casa o che vengono da paesi di questo tipo, che rientrano o che vengono di nuovo da questi paesi, per piacere, la raccomandazione è non l'hai fatto prima di partire il tampone, fallo entro 48 ore dal tuo arrivo. Siccome questi, noi in questi casi riusciamo a vederli se arrivano con un aereo o arrivano con una nave, perché è facile, ma le persone che viaggiano su strada, che viaggiano su gomma o che viaggiano in treno, la persona che venga da quei paesi che magari viene dalla, che, che ne so, dalla Croazia e si ferma a trovare eh, amici, parenti in Germania e poi viene dalla Germania fin qui, ma è stato in Croazia nei giorni precedenti al suo arrivo. Ecco, queste sono situazioni che vanno assolutamente tenute sotto controllo e questo si può fare benissimo nell'ambito di comunità unite come, come le vostre, no? di comunità, nelle quali questo messaggio può essere portato più efficacemente. Al di là del messaggio che passa attraverso i social o che passa attraverso eh, gli organi di stampa, è il messaggio diretto all'interno delle comunità quello che funziona meglio. No? Quindi su questo, se, se, se noi sappiamo che abbiamo delle come dire, de, dei guardiani rispetto a questo tipo di comportamenti, noi siamo molto più tranquilli. Crediamo che anche voi poter, possiate essere eh, molto più tranquilli. Io sono Presidente della Fondazione di Corciano-Umbria. Eh, All'inizio abbiamo preso questo Covid con la serietà, e avendo, prima di aprire farò colloquio con il sindaco di Corciano e anche il responsabile del, del, del, del settore di sanità per parlare come tocca essere l'apertura la, della nostra fondazione. La prima cosa che abbiamo deciso, prima di tutto, abbiamo sospeso tutte le attività e i bambini non possono venire, i di 16 anni non possono entrare e la sala di donne perché non possiamo controllare le donne abbiamo visto per il momento è meglio se arriva la donna portare il suo bambino dopo ci cioè, avevano ricordato di controllare abbiamo sospeso tutti gli atti di tutto quanto per la scuola prossima abbiamo deciso su questa lucinia possiamo fare una cosa tramite zoom abbiamo chiuso i divani perché tocca essere dietro, perché la mm. maggior parte dei problemi sono anche i giovani, poi abbiamo i fratelli di Vinelli già da, da casa uh, puliti, senza che e abbiamo di, di entrata da parte, uscita dall'altra parte, la sostanza, parte di ogni abbiamo fatto un 1,80 un m, diciamo, da qualcuno all'altro, per con 1,80 m, non e la, eh, il tappeto e la moschia abbiamo coperto con un nylon grosso tutto quanto e facciamo la siderurgia, le siderurgia tutti il giorno, una preghiera tra mm -hmm. tutti, diciamo, eh? obbligatorio il tappeto di maschere e le calze, le calze del... anche molto importante. E prima di entrare si sta in prima persona con FP2 e, e la... Siamo no, andati a per sì, poi la, la misura cioè a temperatura. Eh, temperatura. Il discorso che lei mi ha fatto per i nuovi e cognomi che prima io ho chiesto personalmente al Comune posso fare, loro l'hanno detto assolutamente non si può fare. Tocca misurare la fibra sì, però noi facciamo un foglio e quante persone sono entrate, però senza noi. Però stiamo più attento sull'entrata da misurare la temperatura. Però questo si è importante. Perché vi hanno detto? No, no, la ma, la la persona. Persona. ma voi non li date quei fogli, voi li conservate. Eh, li conservate per voi che mi dà più contezza, però prendere su tutte le attività, voi lo sapete, attività Uh, ristoranti, parrucchieri eh, prendono Andano tutte le presenze quindi questo è uno scrupolo è che male, vi direi non... di non no. voi non dovete dare quelle presenze se non all'autorità sanitaria ma prendetele e tenetele nel cassetto noi no, abbiamo fatto però per gestire la, la cerimonia del, della festa grande della, del, del sacco sì. abbiamo fatto il modello eh, con tutti i nomi, cognomi, telefono e tutta quella diciamo, Mm -hmm. però per quanto ci hanno detto che dovete tenerli per 14 giorni mm. sì, esatto, sì, sì, esatto il problema è quando, esatto. quando non li dovete vi... dare a nessuno se non nel caso in cui ci sia il caso covid allora tirate fuori il, il foglio con le presenze del giorno e non è che lo date a chiunque né al le, sindaco né a, a noi sì. Sì. va sì. data all'autorità sì. sanitaria sì. punto noi abbiamo cominciato quando abbiamo riaperto Ah, tutti, eh? Abbiamo cominciato a registrare ognuno che frequenta il nel centro. Il problema che abbiamo trovato è per quelli che arrivano tardi, perché se trovano la preghiera già fatta fa, nessuno sta alla, a, a prendere questa responsabilità di, di scrivere i nomi perché deve essere con gli eh, altri fatti a fare la preghiera. Allora, eh, qualche volta quello che è entrato al giustino può che esce prima che prende conto eh, la persona responsabile. Questo Però questo lo potete raccomandare ai vostri sì, sì. fratelli, no? Cioè dire, ehm, un po Pessoe, guardate fuori all'ingresso uh, della preghiera c'è un tavolo, mettete vostro nome, numero di telefono, non c'è bisogno che ci sia il guardiano che verifica sta la nostra responsabilità se c'è no? sarà, sarà me c'è una persona e posso fare la preghiera ha okay. per per però esempio. quando inizia la preghiera magari voi entrate sì, magari, e rimane un non fa aspetta questo ah, okay. un religioso certo. uno che fa la guardia non è né che, eh, certo. che fa, certo. commette un peccato anche eh, fa di più certo. di quindi se rimane uno non è un problema devo fare la preghiera, dopo poi rac... chiudere anche quando l'inizio della preghiera, poi chiudere la mosfera, eh. Eh, ma qui è tardi. ci e possono ci essere di... diverse cose, sì, eh, po ci possono la... essere diverse cose, quelle che state dicendo sono delle possibilità, ma per esempio anche raccomandare alla fine della preghiera, fratelli prima di uscire, se non l'avete ancora fatto, mettete il vostro nome nel foglio che trovate sì, all'uscita. La nostra comunità, ricorda che i centri sono tutti in grado di, di no. essere responsabili. Sì. Per Ma essere... Io, io ho l'idea che le vostre comunità abbiano un livello di responsabilità e di disciplina eh, sì, importante, sì. abbiamo altre comunità, adesso eh, non, non voglio al di là della, della degli aspetti e delle appartenenze religiose però per esempio una cosa che veniva fuori eh, dai, dai viaggi dall'Albania è eh, manifestazioni palesi ah sì sì me ne devo stare 14 giorni in isolamento ma chi se ne frega io prendo e me ne vado in giro no? quindi ci sono delle comunità che sono evidentemente molto più eh, come dire, disinvolte e meno, e meno rispettose no? però io credo che se il messaggio viene per quello che dicevo prima dall'autorevolezza delle vostre posizioni se viene dal presidente dell'associazione piuttosto che dall'imam piuttosto che diventa un patrimonio condiviso di, in tutta la comunità per cui se tu non fai quelle cose è la comunità stessa che ti no, dice ma la... tipo. che stai facendo no? Cioè se, se io arrivo senza mascherina e nessuno mi dice nulla io mi sento legittimato ad arrivare senza mascherina o con la mascherina posizionata sulla testa, no? ma se invece chiunque in comunità dice dove stai andando per piacere così non si fa. No, allora diventa un patrimonio di comunità che diventa un po' più difficile non rispettare per chi fosse un po' indisciplinato e che fosse un po'... Ripeto, il problema dei giovani oggi tutti quanti dicono ma come si fa a tenere sotto controllo i giovani che sono stati per mesi chiusi in casa adesso gli si sono aperte le porte di casa e vai, balli, discoteche, danze, assembramenti all'aperto, feste di compleanno, feste ma di... Anche queste domande ce le, ce le fanno anche dentro il centro. Eh. Come mai al, al bar siamo tutti insieme senza mascherina e dentro la mascherina? Ma infatti è proprio lì che nascono i problemi. Sì. Perché stanno venendo, stanno venendo i casi dalla Sardegna? Se non c'è fuori... Io, io vivo in Sardegna, perché stanno venendo i casi della Sardegna? Non perché i, i sardi siano eh, appestati, no? ma perché chi sta venendo portatore di infezione da tutta Italia e da fuori Italia in Sardegna e si ritrova in discoteca a migliaia, a, poi sappiamo bene che stare in una discoteca e dimenarsi, uno respira diversamente, si accalda, si affanna si abbraccia con il vicino, si ha contatti stretti con il vicino, è normale che, che insorgano queste situazioni. Ecco, al bar, io sono stato, settimana scorsa mi sono, sono fermato al bar qua sotto a prendermi un caffè, c'era un tavolino forse grande quanto metà questo tavolo, con sei sedie, ci stavano tranquillamente sei persone, c'erano tre ragazzi e tre ragazze, le tre ragazze sedute in grembo e rispettivi fidanzati senza mascherine ovviamente, ma questo è un comportamento, sono queste le cose che poi fanno scattare, ora capisco anche, c'è anche un'immagine, un ragazzo e una ragazza che stanno assieme e che, e che stanno vicini o che si tengono per mano o che si abbracciano, è anche uno spettacolo che credo non dispiace a nessuno, no? le manifestazioni di amicizia o di eh, o tra partner non, non disturberò nessuno in questo momento non sono opportuni perché non è essere su questa cosa non è una scelta non è una scelta sono le regole sono le se non rispetta che eh, sia sì, l'altra strada. Eh, è un comportamento... Il Covid c'è. Allora, ci sono già per capire queste cose, perché noi che siamo, vogliamo fare per, per la bellezza o per così, e vincontra testa così. Ci sono delle cose da fare e da rispettare, se vogliamo andare a continuare a fare la nostra attività, la nostra terza, se non costretti da prendere la strada è una cosa per bene per tutte le comunità per tutti quando certo. per, per questa gente diciamo, per capire questo è una un, un responsabilità questa è tutta responsabilità da rispettare le regole in quale non si parla, non si discute di queste cose. è un comportamento di civiltà quando siamo, saremo venuti fuori da questa situazione e si potrà dire che nella comunità islamica umbra non c'è stato un caso di covid, questa sarà una testimonianza di valore per la vostra comunità, no, questo no, sarà una testimonianza. Una cosa: ho notato diversi amici anche parenti che sono lì entrati dal Marocco hanno fatto la quaranta. Okay. <ride> questo, diciamo, sì, sì. poi eh, diciamo, riguarda il bar. Io penso che il bar sta mandando un messaggio negativo perché lì, sì, dice... sì. Sì, sì. purtroppo, non Beh, abbiamo visto. Abbiamo riaperto le discoteche e poi le abbiamo richiuse dopo sì, qualche sì. giorno. Gli assemblamenti. Uh, no, non si fanno sagre in Umbria uh, sì, sì, sì. l'Umbria è la regione delle sagre 10 giorni di sagra con 10.000 uh, persone nel giro di 10 giorni che si siedono a mangiare ammassate una una a fianco all'altra. Queste sono misure che sono state importanti. Lo... Poi è visto un momento molto e... delicato, più attenti. Cioè assolutamente. Il momento che cui l'egente è andato in viaggio, e tutti sono pazienti, allora bisogna certo. stare più attenti perché è certo. un momento molto difficile. Assolutamente. Comunque, contento, restiamo così, così prendiamo questi incontro. vediamo la nostra comunità, veramente, vedo che la gente c'è paura che certo, qualcuno è, certo. eh, però... La maggior parte lo stimoli alle regole. Certo. Perché viene per tutti, non è Ma è quella paura che fa bene: eh, una frase che mi, sento ripetere, che mi sento ripetere spesso qui è: meglio aver paura che buscarle, certo. no? in qualche modo. E allora, abbiamo la giusta dose di paura, perché questo ci protegge in qualche modo. E quindi, se anche dopo questo incontro, che insomma è stato anche per me, anzi, grazie davvero, un incontro di conoscenza, insomma di. Di, non, non so se ci rivedremo, magari uh, quando, quando, quando ah, ricomincerete a, fare, quando ricomincerete a fare qualche manifestazione di festeggiamento invitateci, veniamo a trovarvi volentieri. Ah, eh. okay. Ecco, quindi dicevo anche a seguito di questo incontro, teniamoci in contatto, non perdiamoci di vista per le cose che può essere utile che, che vediamo assieme. Le ripeto, noi siamo qui, il dottor Vestrelli, eh, la dottoressa Bigi sono sicuramente la, il primo contatto. I vostri medici di famiglia nel caso che insorgano dei, dei problemi, eh, se possiamo darvi qualche consiglio, se avete dei dubbi, sentiamoci sicuramente. Per queste persone che tornano di questi paesi a rischio, anche in Marocco, adesso è un paese che sì. non è tanto messo bene, eh, basta. Si non fanno la quarantena, quindi basta fare tamponi così moschine, per esempio? Eh, non, è, non è così semplice, perché per alcuni le prescrizioni sono abbastanza, abbastanza chiare, la quarantena. Eh. Ora è chiaro che ci sono dei problemi particolari in alcune situazioni. Cioè, penso per esempio ai lavoratori stagionali, da poco c'è stata una telefonata di un'azienda, un'associazione grossa che praticamente aspetta per um, delle lavorazioni stagionali, credo sui boschi, credo che nei prossimi mesi aspetta qualcosa come 200 persone che arrivano dalla Macedonia. No. Eh, allora, eh, il problema è se una persona viene qui per lavorare due mesi, per lavorare tre mesi, eh, dirgli che deve stare 14 giorni in quarantena può diventare un problema, noi ci aspettiamo che quelle persone siano quelle meno disponibili a rispettare le prescrizioni però è importante in questo momento è importante anche perché l'effettuazione di, di un tampone eh, mi dà una sicurezza non al 100% quindi bisognerebbe fare un secondo tampone invece la cosa più sicura è rispettare il periodo di quarantena e anche se anche qui non abbiamo strumenti guardate la soluzione di questo problema sarà il vaccino perché anche qui io sto in quarantena per 14 giorni mi sviluppo la malattia senza nessun sintomo e finiti i 14 giorni poi vado in giro magari sono ancora infettante mm. quindi sono tutte misure tutte precauzioni che vanno prese tutte assieme fare i tamponi laddove ci sia un sospetto stare in quarantena per il periodo che può consentirmi di eliminare il sospetto di, di una malattia però ripeto anche per situazioni specifiche sentiamoci eh, cosa, Per il termoscanner, sì. perché è una cosa un po che dà fastidio alla gente per ogni volta che mm. prende una una cosa pesante. Per la... mm. Quando è, è utile questo, questo strumento? Se per esempio mettiamo la mascherina, se mettiamo le mani... Ripeto, è utile se c'è una sintomatologia febbrile, nel caso in cui sia sintomatico no. Poi per quanto riguarda il fastidio, ci sono questi termoscanner un pochino più evoluti che fanno... Valutazioni di gruppo, diciamo, quelli che vedete negli aeroporti. Sì. Negli aeroporti non vanno, passano centinaia di persone, quindi avete questi termoscanner che inquadrano le persone mentre vengono e rilevano quelle che hanno problemi di temperatura. Comporta un impegno economico, adesso non so dire quanto, ma credo costerà un migliaio di euro una, una macchinetta di questo genere. Quello quindi... che abbiamo sotto noi esatto. quando andiamo, sì. Sì noi qui quando entriamo in regione tutte le volte che entriamo in regione ci dobbiamo fermare su una linea e, e, e, e viene misurata la temperatura se supera 37,5 quando io vado a, a timbrare il badge e non mi fa entrare c'è una barriera se, poi c'è un collega che rileva che, perché tu passi lì su quella linea guardi questa fotocellula non so come si chiama questo questo proiettore e lui ti misura la temperatura da lontano, quindi non è minimamente invasivo e se tu hai 36,5 c'è una barriera e non entriamo, 37,5 37 scusa, tant'è vero che qualche volta succede quando era caldissimo i giorni scorsi no. che uno va a mangiare fuori, si accaldatissimo e rientra eh, 37 e 6 e non doveva rientrare aspetta un attimo all'ombra fuori riprova e, e allora si abbassa la temperatura quindi una domanda riguarda la distanza diciamo dentro un ambiente dal muro alla persona può essere anche meno di un metro ma Uh, se è muro, può essere anche meno di un metro, essere... ma tra persone e persona, yeah. un metro Milibre. e mezzo è opportuno, un metro e mezzo quindi sia da dietro che da davanti, davanti che da laterale, laterale. quali eh? sono i problemi più grossi che hanno rilevato loro? Elena? Mm, problemi non mm. ne no, hanno perché il problema è anche grosso quello di, di gestire che ne so, le funzioni in moschea in maniera corretta questo, questo No, no, questo qui no, ne abbiamo parlato come fanno anche la messa? Insomma, certo. Ci sono delle regole sì. che hanno fatto con la conferenza episcopale sono simili credo. non abbiamo mai abbassato la guardia, mi senti chiamando all'estero? Quanto al corazzino, guardi mm. come scusi? Sì, è quello che diceva il dottor Onnis: la quarantena è, è importantissima, ok? Quindi, quando uno rientra si chiude in casa e non ha contatti, in, una, in un ambiente dove non ha contatti. Ok, sì. per 14 giorni e eh non dovrebbe avere Dove nemmeno con i familiari veramente. non ha contatti sì, nemmeno con i familiari nel senso no. che si chiude in una non stanza no. e il mangiare glielo lasciano fuori dalla stanza e lui apre la porta quando non c'è nessuno lì, <ride> prende e oh, si richiude. Dategli la televisione. Io mi dovrebbero essere tra i due tamponi a distanza di un po' di tempo, capito? Perché se io, mettete che io sono arrivata oggi dalla Francia, qui, se mi fanno adesso il tampone e io il contatto con un caso positivo, ce l'ho avuto due giorni fa, è molto probabile che il tampone risulti negativo. Ma non è detto che io sia negativa eh, davvero. Sì, sì. Quindi però io dicevo. Ci sono i di tu parli del tampone, quello classico, sì. non il sierologico. Il sierologico no. è ancora più complicato. Sì. Perché ci vogliono dire. Esatto. Il tampone classico teoricamente può essere fatto perché uno richiede all'asme di farlo in certe condizioni. Sì. Oppure uno va dal proprio medico di famiglia al proprio medico di famiglia, fa una prescrizione e un ambulatorio privato ti fa il tampone per 80-90 euro, non lo so. Un'ottantina no. di euro, eh? un'ottantina di euro. Allora, se tu risulti negativo al tampone, è chiaro che, teoricamente, poi, secondo me, ma non so se la normativa lo permette, eh, dovresti rifarne un altro dopo cioè tu per essere fuori dall'obbligo di quarantena però bisogna capire anche questo se la normativa lo permette ma comunque stai tranquillo dovresti avere due tamponi tutti e due negativi a distanza di quanto? dal primo al secondo? Um... tutto a, a, a, Bene, lo ma te lo dice, questo lo dice l'ASLA la, sì, sì. eh, oppure il lavoratore, ci, oh, decide, il lavoratore privato decide per cui se tu ai. a questo punto due tam, quando rientri hai due tamponi negativi sei molto tranquillo sia per la famiglia che per il resto può tra succedere che in casi eccezionali. però questo è una allora adesso volevo sentire eh, Onnis, lui è medico e quindi ci può rispondere su questo. Sì, il dottor Onnis già l'ha detto, la prima precauzione per i eh, vostri fratelli che rientrano, con le famiglie eccetera, fatevi fare la quarantena, è 14 giorni isolati. Se è stata via la famiglia rientra la famiglia, la famiglia sta dentro l'appartamento insieme. Se è un membro del nucleo familiare, una stanza non ha contatti con nessuno. Nel caso in cui eh, ci sia febbre, ci sia qualche minimo sintomo tipo la perdita del gusto, no? Perché alcuni, in alcuni casi non c'è febbre, ma c'è la perdita del gusto. E allora chiamate il vostro medico di famiglia. Chiamare il medico di famiglia vuol dire: Sono rientrato, stavo facendo la quarantena dopo una settimana. Mh, mi sto rendendo conto che ho qualche problema di qualsiasi genere, voglio stare tranquillo e allora il medico di famiglia o manda l'ASL oppure vi eh, prescrive il tampone dell'uno o dell'altro tipo, lo decide il medico di famiglia, ok? E eh, in base a, a quello che l'assistito dice. O è la ASL che arriva, in alcuni casi è la ASL, non vi fanno spostare, no? viene a casa e vi, e vi fanno e il tampone. Sì, okay? Per, per il tutti gli tuo altri casi, aereo, eccetera, ve lo fanno okay. appena scendete. No, noi, per questo caso, a vedere, appena dal Loro bambino, Beh, ah, ha non chiesto il sì? tampone, ma hanno detto solo per quelli che sono venuti dai paesi specifici. Sì, a meno famiglia, che... In Croazia per forza deve fare la quarantena. Non se... Sì, no, la quarantena è la prima cosa, ve l'ho detto. Ma l'hanno messo, il Marocco l'hanno messo dentro i paesi okay. a rischio adesso con gli no la quarantena la quarantena voi questo volantino è stato tradotto in arabo ce l'hanno ce l'hanno è, è stato tradotto bene secondo voi si capisce bene e se qualcuno dei vostri contatti amici ha chiamato questo numero verde è rimasto soddisfatto dalle risposte? Lo sapete, no, lo sapete? Nessuno ha chiamato, magari noi, delle persone non sono in adesso perché mm -hmm. tutte che erano qui eh, hanno, hanno rinunciato da, magari, eh, per evitare perché, le... problemi a Rimorto. Io di là. È, e della, Io so che il Marocco per riammettere delle persone, che ne so, la madre di un amico mio marocchino che è stata qui, per riammettere il Marocco questa signora, lei ha dovuto un test a stessi sì, sì, sì. e, sì, e non eh, porco, es esibire quindi sì, il Marocco sì, è molto rigoroso sì, sì, sì. Sì, per questo, eh, per quindi molti di voi hanno deciso di no, no, eh, quest'anno stare in Italia cioè. sì, stavo, parte, Beh, la cosa migliore cioè, che hanno fatto perché non puoi andare però come? in italiano senza senza No. può fare la quarantena deve farla rigidamente cioè non deve avere contatti poi co come rientra questa persona? rientra in auto? con l'aereo quindi con l'aereo probabilmente glielo fanno il tampone ma se non dovessero farlo dell'italiano? comunque sia per sicurezza quando arriva a casa si chiude in una stanza e fa i 14 giorni con la mascherina sta nel, nel tragitto che fa per arrivare a casa, non scende al bar, non scende per strada in autostrada, va dritto a casa e si chiude nella stanza. Questa è la sicurezza. E fa i 14 giorni. Se nei 14 giorni manifesta mh, qualche linea di febbre, qualche altra cosa che tutti noi sentiamo, no? Eh, quali sono gli effetti eh. allora si chiama l'ASL la il, il medico il dottor Onis ehm? ha detto che comunque c'è sempre questa cosa Ma che la quarantena aumenta obbligo, il forse. numero degli asintomatici che hanno questo problema e quindi questa è una complicazione eh, certo potremmo anche noi essere asintomatici non lo sappiamo vabbè comunque comunque voi adesso se qualcuno dei vostri conoscenti amici rientra Fate e fare la prova di telefonare al numero verde e poi fateci sapere se le risposte del numero verde sono state soddisfacenti, sì. se ci sono... Ale, ah, però non è che il lo possono non tassare al numero verde se c'è l'esigenza? No, lo chiamano se c'è l'esigenza, ah. cioè, scusate. Scusate. scusate. E l'altra... L'altra raccomandazione è che tutta questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme, del del centro, dove il dottor, il dottor Onis va raccomandato, le minime, mano, no? Funziona, per chi rientra la quarantena, lavaggio delle mani in preghiera prima di entrare alla preghiera, tappeti, pro, tut, tutte le raccomandazioni che eh, gli abbiamo fine, diciamo, ricordato, speciato, perché tanto sono cose quello, che quello, anche quello voi sapevate, attorno trasmettetela alla comunità trasmettetela non un comunità. Scusate, trasmettetela. una, cosa, ma cioè, non una volta sono... ma ogni, ogni preghiera, preghiera sì. ricordatevi martellateli anche per i bambini, per i giovani martellateli ogni volta allora, allora, ah, eh, eh, eh. prima di un prima sì. Come funziona questo vaccino? Come lo raccomandiamo alla gente questo vaccino? Ma questo sarà, stimiamo che possa essere disponibile dal primo, dai primi giorni di ottobre, tutti, sì, tutti i medici di famiglia hanno, partecipano alla somministrazione del vaccino ai loro pazienti, quindi ci sarà un'informazione sull'avvio della campagna. Paziente. Sì, sì, oggi l'ipotesi di fare la vaccinazione a tappeto su tutta la il popolazione. Il vaccino classico, quello, sì, sì, sì, quello, sì. quello eh, anticovid. Perché questo, no, quello perché il no, no, no, no. <ride> Parliamo del vaccino antifluenzale. Eh. Perché questo, come vi dicevo prima, ehm, come dire, ripulisce il campo. Sì. No? Dice, ok, ci siamo vaccinati contro l'influenza, quindi se vengono fuori dei sintomi che somigliano ad un'influenza, è molto più probabile che si tratti di Covid, Questo è la, la Però strategia. Ma dicono che con questo vaccino qualcuno manifesta delle cose? S sì, ma solitamente sono dei piccoli raffreddori, poi magari qualcuno, una cosa è controllare quel qualcuno, altro è invece avere un'epidemia di influenza a tappeto e essere nella confusione più totale, cioè se capita che il... 5% delle persone che fanno il vaccino ha qualche fastidio o qualche disturbo a livello locale o, o di tipo respiratorio, beh intanto ho quel 95% che è protetto, che non sviluppa sintomi e che se viene incontro al Covid è probabilmente Covid o più probabilmente Covid. Per esempio, quelli eh, giri arancioni che dicono che questo vaccino non, non, non, non sì, sì, questo è pericoloso. Sì, eh, prepariamoci a queste cose. C'è ancora gente che pensa che la terra è piatta, che l'uomo non sia mai arrivato sulla luna, che non è vero che discendiamo dalle scimmie ma che siamo i precursori dei dinosauri, eh, cioè, da poco girava una voce questo Covid è tutta una manovra dell'Inps che così, siccome muoiono molti anziani, paga meno pensioni eh, allora uno può anche eh, eh, eh, tirar fuori tutte le cose ci sono i Novax no? le persone, adesso ho scoperto ero in Toscana fino a ieri sera uno dei candidati eh, alle eh, regionali in Toscana e di questo partito che praticamente è un partito di Novax, cioè della serie vogliamo decidere noi libertà di decisione se dobbiamo fare o no i vaccini. Quindi vuol dire anche a livello di partiti politici che si candidano per governare una regione. Però ecco, il problema dei social è che girano... Una serie di, di cose nei social ogni opinione può sembrare verità, però, no. però no, ma io ho no. un mio amico arabo mi ha mandato una, una dichiarazione di un medico, non so chi sia, di Bruzzese, il quale fa un lungo sproloquio, parole, eccetera, con tutta la traduzione in arabo, poi e quella non deve. Chi mi dice che in cui dice che questa eh, che bisogna per solo per difendersi, bisogna sottrarsi anche ai test, rifiutarsi di fare i test, e che comunque questa vaccinazione serve per sterminare il 70% delle persone, di de tutto il mondo, cioè, capisci, lo dice ed era tradotto già in arabo, capito? Sì, sì. Per cui i social ti danno tutto, ci cioè vuole un minimo di discernimento, un gran discernimento. Ci sono anche i medici francesi, lo stesso, lo sì, stesso sì. Cosa. Cioè, no, è una cosa. Che Padova io non so questo chi. Sia. Ma scusi io, io sono un medico e devo riconoscere che anche tra i medici ci sono delle persone poco affidabili. Certo. Eh? E quindi beh, si tratta di capire, esiste una comunità scientifica che eh, avvalla e certifica delle dichiarazioni e degli studi e poi all'interno di questa comunità scientifica ci sono qui eh, le persone è. che si muovono puoi, sì, sì, sì, eh, questo è. chi è? Sì. dove è sto medico? questo, questo, questo, è, proprio. Vedi, guarda, gira questo. questo è un video di una estrema urgenza abruzzese, guarda, gira tutta la tradizione e questo sta dicendo che vogliono uccidere il 70% della popolazione. E gira comunque, capito? Sta già avvolto in arabo per... Vittorio, sì. una domanda, viro cittadino. Posso una domanda? Sì, per sì. Per quanto riguarda l'età, diciamo, delle persone anziane che frequentano il nostro islamico? Ci deve essere un massimo oppure no, io direi Quanto di no quando ci ha rispetto posso... io, io direi perché di perché ci no. sono le persone anziane io direi di no ovviamente e gli anziani che sentono cioè... la nostalgia pure ovvi ovviamente gli anziani sono persone più suscettibili più deboli rispondono meglio quindi a maggior ragione tutte le precauzioni del caso con loro eh, avete visto che nella prima fase abbiamo avuto decessi in maniera importante soprattutto di persone anziane No, persone che avevano problemi di base, problemi respiratori, direi che una persona che ha una bronchite cronica, una malattia una domanda, cronica respiratoria va... Il diabete, possiamo farlo frequentare? Sì, sì, sì, sì. Oh. No, ma secondo me, io non penserei a preclusioni particolari. Cioè, se una persona, anche con una malattia cronica, in buona salute... Oltretutto, eh, noi siamo tutti candidati, siccome invecchiamo per fortuna tutti quanti, siamo tutti candidati ad avere qualche malattia no? respiratoria, diabete, de, de, de, qualcosina ce l'abbiamo comunque, eh? non, non, nessuno di noi, eh, Manca qualcosa, vedo eh. pochi ragazzini qui, forse lui è uno dei più giovani, so, no? <ride> no, vedo pochi ragazzini, quindi eh, dobbiamo in qualche modo pensare che qualche acciacco eh, ce l'abbiamo. e Ripeto, se, a meno che non esistano situazioni particolari, cioè, se una persona ha avuto quattro infarti, tre ictus a crisi respiratoria una volta alla settimana forse è meglio che a prescindere dal covid sia un po' riguardato e se ne stia un po' a casa insomma che eviti se volevi dare qualche consiglio sulle regole di sanificazione, perché voi usate molti tappeti in Moschea. No, non ne abbiamo parlato. Tappeti, tappeti vedi, Non protetti con, myon, con, eh. con del nylon che quelli erano sanificato. No, con questi li abbiamo levati proprio, quindi ognuno porta su eh. Sì, sì. Ah, ognuno porta L'uso del tappeto personale, sì. Non ce l'abbiamo ancora con la traduzione in arabo, ma intanto no, no, no, no, no, no, no, no. sì, è in bianco no. e nero che a colore. Questo sì, poi appena ne riuscite, abbiamo confezionati, le preme, le preme. li potete scaricare anche dai siti istituzionali, eh, anche, anche in arabo e farli circolare. Adesso tutti mandati, no? Sì, sì. Per posta elettronica, no? quando arriva sì, WhatsApp, eh, la posta. Ecco, eh, abbiamo i vostri indirizzi, le giriamo sui vostri indirizzi di posta elettronica. Posso asserire il fatto riguarda l'applicazione in muro? Sì. Efficace eh, è po molto poco usata è poco efficace di, eh, di è poco, di... poco efficace perché ancora, sono ancora troppo poche le persone che l'hanno attivata io, io credo che sarebbe opportuno scaricarla. Opportuno scaricarla io eh, l'ho fatto eh. subito io, io, io fatto, però, credo che però siamo in pochi quindi sì. fatela scaricare perché certo. in privacy dobbiamo essere attenti cioè a Noi corriamo il rischio di morire di privacy, siamo in una situazione nella esatto. quale eh, non è scaricare un'app e dare segnali che posso essere esposto a un rischio, proteggermi rispetto al fatto che posso essere esposto a un rischio. Qui non stiamo, stiamo parlando di un problema di sanità pubblica, stiamo parlando di un problema di, sanità, di salute di comunità. E allora quando parliamo di salute di comunità, i limiti per la libertà individuale diventano un pochino più stretti. No? È come se io avessi una malattia grave e contagiosa e non mi mettessi degli scrupoli ad andare in giro a trasmetterla. No? Quindi, ripeto, è un'operazione di civiltà quella che secondo me dobbiamo fare. E con le vostre comunità voi siete sicuramente i testimoni più più affidabile non perdiamoci posso, di vista siamo qui posso certo. chiedere un aiuto a loro certo perché noi ancora ci manca la traduzione in arabo con questa grafica no? con voi avete il foglio tradotto in arabo vi chiedo solo se mh, mi confermate che ogni riga scritta in arabo corrisponde alla riga in italiano oppure se è stato scritto in italiano Se quando ho scritto qui ogni riga corrisponde a una riga in italiano oppure se è spostato? Glielo scusa ma ci serve no, tutta... no, no, certo. L'impaginazione. Come per noi. Comunque questa può essere anche cancellata. Quale? È? Questa. questa è una cosa che riguarda che tu puoi anche, diciamo, cliccare. Qual è? No, no, no, quello è importante è da, da importante lasciare perché rimane nella versione non stampata cioè quella a monitor è interattivo quindi cliccando si apre il volantino il sito del ministero che viene sempre aggiornato quindi è importante da lasciare per questo facciamo okay. sì. se volete facciamoli girare questo girare. Bene. Bene. E cioè, è, scritto, è scritto riga per riga bene. Stefano Grazie, è ma questa, questa, questa volevo, cosa è che è sì, quindi sulla stampa no, ma sul monitor lo faccio fare per 14 ma sì. Scusate, non, non ho sentito Grazie. Eh. Sì, grazie a te. La riapertura delle scuole è 14, 14. Se... Chiedono, sì. credo Credo sia sì, sì. confermato. Al momento sì. Al momento allora, sì. Esserci, in, in, in, in Umbria ci sono 139 istituti, istituti scolastici. Di questi 50 cominciano il primo settembre e sono quelli che hanno i corsi di recupero. E gli altri 89 cominciano invece dal 14 di settembre. Quindi noi i controlli sugli insegnanti li stiamo facendo questi giorni, abbiamo iniziato oggi e continuiamo tutta la settimana per gli insegnanti che cominciano dal 1 settembre. E fra due settimane cominciamo invece i controlli sugli insegnanti che cominciano dal 14. Al momento questa è l'ipotesi, salvo che non si decida certo. diversamente. Le procedure vanno sulle, sulle classi, come la... Classico, i bambini, sempre sì, eh, eh sì eh, qui di... eh, sono tutti guardi, gli, i presidi e i direttori degli istituti sono, eh, stanno impazzendo per eh, organizzare ma lì è solo, no, non è soltanto il problema dell'ospitare de, dell i bambini in classe questi sono bambini che si devono muovere, gli autobus, i trasporti no? e eh, allora l'affollamento sugli autobus è un altro problema allora, parlavo adesso, se ne parlerà domattina, del Coro, sarebbero necessarie e servirebbero per garantire i trasporti in sicurezza dei bambini, delle persone che si muovono per la scuola e dei lavoratori, servirebbero 172 autobus nuovi in Regione Umbria, per garantire i trasporti in sicurezza. Per mantenere la distanza. Di esatto, questo è un problema e quindi si sta provando ad argomentare su come si deve fare se avere dei, dei, eh, dei trasporti eh, come dire, riservati agli studenti diversi da quelli per i lavoratori che si devono muovere, insomma è una, sono i temi in discussione in queste ore Alcune aule sono molto piccole. Eh, lì ci dovranno mettere pochi bambini, eh, io non so, non invidio, guardi, non invidio allora, i presi io non, non invidio i direttori della, sei anni degli istituti in questo sì. momento su sì, sei, sei anni su dovranno eh. portare c'era sì, l'obbligo sì, per la mascherina sì, sì. Ah, sì. no ma questo abituate i vostri bambini a portare la mascherina e a non togliersi a lavarsi sarà, le mani a lavarsi frequentemente le mani. cioè state mettere mascherina, le mani in no, ma... poi penso che, che puoi evitare anche il trasporto scolastico sarebbe meglio eh, se, non se uno ha la possibilità eh, sì. di, di eh, sì. accompagnarlo sarebbe anche meglio. No. Cioè logicamente qui il problema si pone il, il ragazzo che frequenti il liceo a Perugia e che abiti a, a 30 km eh, 40 km. Certo, no, quello è diventato 5. Siccoli mascherina, no? la scuola tutte quattro ore, chiuse ore, non so, è molto difficile. È un problema. Eh, dottore, anche le c'è cioè una grave conseguenza di vascolare. Ma avete visto i cose sui che ossigeno al cervello? No, no, no, dai, dai, non, no, non diffondiamo queste queste no. evidenze È solo molto fastidiosa perché diminuisce chiaramente la capacità di di promettere o sì. Soprattutto adesso che è caldo, magari più avanti sarà un po' meglio da questo punto di vista Il fastidio sicuramente c'è sì. E per loro il fastidio sarà superiore Perché insomma tra l'altro non, non ci sono ricordi cercate, cercate di responsabilizzarli i bambini sì, sì. Cercate di responsabilizzarli cioè, io, io ho due, due nipoti abbastanza piccolini cioè uno che non c'è verso che li fa gli arrosare L'altro, siccome è un gioco non si leva la mascherina a momenti neanche per mangiare. Vero? Sì, no? sì. ha questa cosa che avere la mascherina eh, le, le piace e non Così non se sono bravi a stare. Sì. sì, sì. Sì, sì, sì. sì esatto. Sono molto Di no. norma poi sono Perché molto rispettosi delle amiche. regole in aula sì, di quando sì, sì, non lo siano a casa nostra della strategia per lo Non sono molto bravi se Per quanto tempo bisogna tenere la mascherina? Per tempo? Quella lavabili, oppure Ma qualcuno dice che andrebbe cambiato ogni 4-5 ore, io normalmente ne uso una al giorno, non, non, la uso, non la uso frequentemente, quando sono solo in ufficio la levo. Anche. Tra la cosa più fastidiosa per me è il solco nelle orecchie, no? mi ritrovo con le orecchie rosse proprio per questi elastici non girano più, non si trovano più quelle con i lacci no, da, da legare sono... no, grazie a voi eh, è stato un piacere conoscervi eh, eh, se capiterà e se avrete piacere veniamo a trovarvi anche, anche da voi grazie mille